Ciao, mi chiamo Carlo, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a imparare a suonarci eh, questo riff che hai appena sentito che è eh, fatto sugli accordi del brano di Ermal Meta, Vietato Morire in questo metodo basso e batteria che trovi sul mio sito www.carlochirio.com vai a cercare in ebook qua ve ne vedrai anche tanti altri basso e batteria Qua ti do tutte le informazioni del metodo, eh, lo puoi acquistare, eh, avrai il link per poterne usufruire online da qualunque browser come ti faccio vedere poi adesso in cui dentro abbiamo comunque audio, video, partiture e, e tutto è tutto inglobato. Potrai anche averne una versione ePub, se preferisci invece da scaricartela e la puoi prendere da qua sotto. Altrimenti qua sopra, eh, questo è anche con pagamento Paypal, il primo, eh, puoi acquistarlo da qua. Occhio al codice sconto, c'è un codice sconto basso batteria che anziché spendere 15 euro ne spenderai 10 più IVA. Eh, quindi, Andiamo a prenderlo, questo è quello che ti troverai, una pagina che puoi guardare da, da tablet oppure da, da, da pc in cui c'è il video dove spiego nota per nota il ritmo, l'esercizio e tutto, la partitura con tab sotto con la ditteggiatura che consiglio, chiaramente sopra la partitura normale qua abbiamo una base di batteria che scorre facendomi vedere la griglia della batteria perché in questo metodo, in questo metodo è importante andare a seguire eh, e capire cosa fa la batteria per poterci noi andare a mischiare bene incastrare insieme per avere un suono unico e bello poi qua abbiamo due velocità quella originale della canzone 95 bpm e una più rallentata le basi durano diverse minuti il basso c'è nei primi due giri penso e poi sparisce lasciando soltanto l'accompagnamento ritmico e melodico della chitarra acustica eh, quindi eh, lo metti fai partire inizia a suonare con la batteria poi eh, col basso poi il basso va via tu continui ok in questo riff abbiamo quattro semplici accordi la fa do e sol le mie diteggiature saranno tasto 5 per il LA, il FA tasto 1, sempre della corda di MI, il DO tasto 3 della corda di LA e il SOL tasto 3 della corda di MI. Quindi eh, qua la cosa un po' più carina è lo spostamento ritmico di sedicesimo che ho TA TA, un, ta, ta. Devo andare a beccare questa. Con la batteria è abbastanza semplificata, cioè ti aiuta perché la cassa andrà ad anticipare il suono. Andiamo a sentirlo direttamente qua. Quindi devi andare a suonare sulla cassa. Un'altra cosa, anche questa nota qua, un ta quest'ultimo la fai attenzione alla, alla precisione ritmica 1 e 2 a staccare poi la nota perché qua il quarto quarto è di pausa quindi rispetto alla seconda battuta dove ho lo stesso ritmo ma questa nota la lascio lunga qua devo avere il 4 quindi da quando c'è l'ultimo colpo di rullante che dovrebbe essere sul 4 non avere più il suono del basso Queste differenze di interpretazione di suono comunque fanno la differenza in un riff magari un pochettino più, più facile perché è il nostro timbro, è il nostro suono che può essere più staccato o più lungo quindi riempire oppure staccare lasciare spazio quindi sono scelte interpretative, io te le propongo qua nel metodo in un certo modo poi chiaramente puoi suonarle come vuoi però, eh, pensando a un arrangiamento pop, questi sono particolari che poi vanno a fare la differenza. Proviamo a suonare un pezzettino insieme, prendiamo la versione più lenta e ci suono sopra. Poi il basso sparirà dopo un po'. Lunga Stacco al basso eccetera eccetera e continua ancora per diversi minuti in questo modo qua può interiorizzare puoi correggere eventuali imprecisioni o far caso dei particolari che magari non ascoltavi o non ci hai fatto molto caso specialmente senti il suono della cassa e pensa di andarti a fondere su, su quel suono lì questo metodo è bene o male incentrato quasi tutto su, su quello grazie per aver visto questo video ci vediamo al prossimo magari prendo un altro pezzo fammi sapere qua sotto se, se pensi che sia interessante ci vediamo al prossimo video ciao a presto